Salve a tutti! Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video. In questo periodo non si poteva uscire di casa, non ho potuto ritirare i manga che avevo prenotato in fumetteria e quindi sono rimasti mesi e mesi lì a marcire e io non li potevo leggere, vabbè lasciamo perdere. Ho preferito non comprare online perché era inutile, insomma ho prenotato i manga in fumetteria quindi perché devo acquistarli online se ce li ho già prenotati in fumetteria? Quindi anche no. Poi essendo che volevo anche supportare la, la mia fumetteria, ho preferito non comprare online, ho detto piuttosto vado nel negozio che comunque è ben fornito, anche se chiuso. Però per fortuna ho scoperto che la mia fumetteria aderisce a un'iniziativa di ehm, un sito che si chiama fumetterie.com Questo sito è molto comodo ma anche molto ingegnoso perché non solo permette di acquistare online ma allo stesso tempo anche di supportare la propria fumetteria che aderisce all'iniziativa infatti quando si va ad acquistare i volumi o comunque quello che c'è all'interno di questo sito si mette il codice della propria fumetteria e tutti i guadagni andranno alla fumetteria tua di fiducia e avrai anche uno sconto del 5% de di tutta la spesa. Non male, vero? E così io, sapendo di questa notizia, ho deciso di acquistare online. Ho acquistato online, ovviamente, non i manga che avevo già prenotato in fumetteria. Ho detto, quando poi riaprirà, si spera riaprirà la fumetteria, prenderò i manga lì direttamente di persona, quindi ho detto preferisco comprare delle serie che magari sono già finite o che magari delle serie che eh, non ho ancora acquistato insomma dimenticavo una cosa perché acquistando online su questo sito fumetteria.com si ha anche una copia in omaggio infatti ho ricevuto una copia in omaggio, questa qui ovviamente non c'è la copertina perché eh, non è, è vietata la vendita quindi se ci fosse la copertina sarebbe vendibile e eh, eh si sì, intitola eh, Daganashi Kashi. Non, non ho ancora letto bene la trama, però sembra interessante. Vabbè, è una copia gratuita. Ma io direi di incominciare a farvi vedere eh, cosa ho acquistato. Non ho acquistato moltissimo, però, quei soldi, diciamo hanno permesso alla mia fumetteria di eh, continuare la propria attività in un certo senso. Iniziamo con una serie che eh, non mi sarei mai aspettata di acquistare, però eh, l'ho acquistata comunque perché, mh, vabbè, eh, ho detto vabbè, acquistiamola, tanto è interessante come storia. È un fumetto, non è un manga, però è in stile manga. Il disegno è stile manga, però è un fumetto. Ed è della casa editrice eh, manga, manga Senpai. Manga Senpai eh, si intitola Pendulum molto interessante, i disegni sono molto carini ho preso il volume 1, 2, 3 e 4 è una serie che dovrebbe finire da quello che ho capito in 8 volumi più un volume che contiene dei capitoli extra non ho capito bene Comunque, il quinto volume in teoria dovrebbe uscire quest'estate. Il regno di Pendulum è conteso tra due potenti dinastie, i Moonlight e i Bloody Rose. Questi ultimi sono esseri demoniaci in continua lotta contro gli umani per aggiudicarsi il potere assoluto sul regno. Lucien è la figlia adottiva del re William, capoclan dei Moonlight e sovrano di Pendulum del Nord. Coinvolta a suo malgrado nel conflitto, la ragazza vedrà sconvolta ogni sua certezza e così, come il regno di Pendulum, anche il suo cuore sarà diviso in due Poi, eh, sempre della manga senpai Ho preso un volume unico È uno yaoi, cioè in stile yaoi Un boys love Si chiama Whispering Blue È molto carino Adrian è stato condannato a svolgere un periodo di lavori socialmente utili presso la Seal Station, una struttura dedicata al salvataggio e alla cura dei mammiferi acquatici. Passare del tempo tra questi animali sarà per lui un'esperienza davvero unica, sia perché farà la conoscenza del Dolcissimo Blu, sia per l'amicizia con il Custode, un ragazzo due anni più grande che darà un vero e proprio scossone ai suoi sentimenti. Mi è piaciuta la parte psicologica perché il protagonista è stato vittima di bullismo perché veniva considerato eh, omosessuale, poi alla fine si viene a scoprire che eh, in realtà non si parla di eh, omosessualità ma di bisessualità ed è carina questa cosa perché non l'ho mai vista cioè perlomeno l'ho vista in, in pochi manga eh, boys love quindi mi è piaciuto quello l'ho letto, pendulum non ancora poi ho acquistato sempre una serie finita un manga che eh, si intitola Color Recipe è una serie di due volumi è una serie molto esplicita Boys Love eh, Yaoi mh, Molto psicologica, consigliata a un pubblico maturo Mi sembra ovvio Il protagonista è seguito eh, Da uno stalker e viene salvato da sto tizio Che è un suo collega Che poi alla fine si eh, rivelerà lui stesso Uno stalker Cioè uno stalker peggio dell'altro stalker E non so mi è piaciuta questa cosa Poi alla fine insomma si parla di un legame Molto malato Tutto si gioca Tra l'essere parrucchieri Quindi clienti clienti Che si avvicinano un po' troppo All'essere clienti Non vado troppo a fare spoiler Però diciamo che mi ha interessato la parte psicologica Ecco Oltre che quella esplicita perché mi sembra ovvio che io l'abbia letto anche per quello No non è vero, non è vero, non è vero, non è vero eh, Va bene, eh, cambiamo argomento Qualche giorno fa finalmente sono andata in fumetteria Sono andata in fumetteria finalmente a ritirare i manga che avevo prenotato, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, mi sembra ovvio, perché ha riaperto finalmente la mia fumetteria e ho preso il volume 4 di Banana Fish. sì, sto comprando Banana Fish per chi mi segue su Instagram, avrà già visto che eh, ho pubblicato tantissime foto de degli altri volumi: c'ho l'1, il 2, il 3 e il 4 adesso, finalmente. Però non l'ho ancora letto, non l'ho ancora letto, preferisco avere tutti i volumi, ce cioè li ho proprio qui lì. Eh, tutti i volumi saranno 10 eh, e leggerli tutto ad un fiato finalmente saprò come finisce davvero i capitoli extra ho fatto la recensione e avevo sbagliato focus on me ok la telecamera cioè mi sono fidata troppo di un sito che poi alla fine ha dato delle informazioni sbagliate però cambiamo argomento banana fish l'ho preso c'era anche una cartolina stupenda e niente, per ogni volume c'è una cartolina stupenda di Banana Fish peccato che io quando ho prenotato eh, i primi volumi non ho ricevuto neanche eh, il poster che se non l'avrei messo insieme agli altri, però non ho ricevuto il poster, fa niente e niente, continuiamo, ho finito una serie che avevo iniziato... Eh iniziato è un gran parolone diciamo che era molto simile a Kamisama Kiss, io ho tutta la serie di Kamisama Kiss, edito da Star Comics essendo che avevo dei soldi ancora da spendere di 18 app l'anno scorso vi sto parlando ho deciso di acquistare la serie di Gli Spiriti di casa Momochi edito da J-Pop a proposito Banana Fish è della Planet Manga Panini Comics uh... Color Hype era di eh, J-Pop perdonatemi eh, l'abbiamo fatto cadere <ride> scusate ok io che faccio cadere i manga, cioè, è una cosa che non mi è mai capitata in tutta la mia vita. E mi è, è capitata adesso. Perché? Perché l'ho poggiata su una sedia che era instabile. Ok, Par focus on me, ok. Ultimo volume di Spiriti di Casa Momochi. Avevo iniziato a leggere questa serie, però ho detto, essendo che l'ultimo volume ce l'ho prenotato in fumetteria e non so quando lo andrò a ritirare, preferisco leggere eh, tutta la serie in un solo colpo. Quindi ho detto, lasciamo un attimo lì, al massimo quando arriva l'ultimo volume lo rileggo e lo finisco. Quindi adesso potrò finirlo. Poi ho comprato Queen's Quality 8, edito da Star Comics. Per chi non lo sappia già, eh, Queen's Quality è il sequel di una serie che aveva fatto Flashbook, eh, Cuckoo Sweeper. Quindi vi consiglio di andarlo a leggere. È una serie di tre volumi. Tre volumi e niente, questo qui è il sequel, quindi va avanti. Kyuzuke Motomi è la mia autrice preferita. Ho Electroshock Daisy, ho un sacco di altri manga, Beast Club, Beast Master, vabbè, e Cocu Sweeper. Quindi mi piace Kyuzuke Motomi perché... Ha sempre, eh, a parte i disegni che sono, mi piacciono un casino Questa volta diciamo che si è superata perché Lei solitamente ha cercato sempre di mettere in risalto la vita scolastica Però non in modo, a, mettendo insieme anche eh, qualcosa di soprannaturale Qua invece eh, abbiamo proprio la magia, gli spiriti, queste robe qui no E mi piace questa cosa infatti Lo continuo Non l'ho ancora letto, cioè strano ma vero Sono arrivata al quinto volume a leggerlo. Poi ho il sesto, il settimo e l'ottavo, perché non lo so ultimamente mi viene voglia di leggere i manga tutti di un fiato, quindi vabbè. Poi ho acquistato il secondo volume di Le nostre situazioni segrete ammetto che non è proprio il mio genere di manga, edito da flashbook perché... Mh... Mi sembra un po' sempliciotto, però mi piace la parte psicologica, ovvero nel fatto che eh, la protagonista abbia avuto un trauma e che abbia paura dei ragazzi e che incontri un ragazzo che a quanto pare anche lui ha avuto un trauma e che ha paura delle ragazze. Insomma, questi due si mh, cercano di guarire a vicenda, quindi cercano di vincere le proprie paure insieme. È molto carino, non so cosa... Eh andrà a finire infatti io sono curiosa di questo e niente i disegni sono mi piacciono e basta poi ho acquistato il quattordicesimo volume di Ana, una serie che davvero eh, è da leggere proprio a mente proprio vuota perché a parte che ci sono un casino di dialoghi però è molto leggero, è molto simpatico, ci sono tantissime gag già dalla copertina, si vede insomma che dietro c'è questo qua che, che sta surfando in modo molto stiloso, è uno che se la tira. <ride> e questo qua non l'ho ancora letto, vedremo un po' come si evolve la situazione di questa ragazza che sta cercando di fidanzarsi con questo qua che è più grande di lei. Poi, alleluia, sono riuscita a comprare... Love Stage Love Stage, l'anime mi ha praticamente fatto innamorare di questa storia, di questo ragazzo che disegna malissimo i manga. Suo padre è un cantante, sua madre un'attrice e il fratello maggiore un frontman di una popolarissima band. Izumi, studente universitario e otaku con il sogno di diventare mangaka, è l'unico membro banale di questa famiglia di artisti. Costretto a tornare sul set di uno spot pubblicitario per la tv dopo dieci anni dalla sua ultima, e unica apparizione Si imbatte nuovamente in Ryoma Che ha recitato con lui anche all'epoca A causa di un malinteso però Ryoma era convinto Che Izumi fosse una ragazza E aspettava con impazienza questo incontro Potrà da una tragicomica Reunion nascere una love story? e è molto molto bello, molto bello perché è stato anche uno dei primi anime yaoi che io abbia mai visto per chi è alla scoperta, ai, alle prime armi con yaoi consiglio di leggere Love Stage per chi vuole farsi grandi risate e passare gradualmente al genere Boy's Love voi invece cosa avete acquistato in questo periodo online oppure siete andati in fumetteria? Com'è stato andare in fumetteria? Per me è stato veramente strano perché, vabbè, mascherina, guanti, però bisognava entrare uno alla volta. Poi c'era l'ansia perché poi c'erano i controllori che guardavano che tu non toccassi certe cose, che non ti avvicinassi troppo alle persone, ai quelli che lavoravano dello staff. Cioè, per me è stato veramente strano, però per fortuna...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 Iniziamo bene, allora. Salve! Ok.